in Italia presidente Vittorio Livi che è il presidente vicario di Assarredo. Allora, lì dietro c'è la storia delle persone, delle cose questi ambienti, questi eh, li chiamiamo appartamenti, sono tutti collocati in luoghi italiani della bellezza, quindi in città che raccontano bellezza. In, eh, anche uno dei luoghi è la bellezza naturale. Tutto questo per mettere insieme un filo che è tutto italiano, che parte dal territorio, attraversa l'arte e la cultura, diventa artigianato, diventa impresa, dialoga con i designer, con i progettisti e produce qualcosa che è davvero unico. Ecco, questa uh, filiera, questo legame tra i diversi attori, in questo progetto sono coinvolti architetti, designers, persone che hanno appunto pensato gli ambienti, altri che hanno disegnato gli oggetti, altri che raccontano la loro storia. Questa filiera voi la vedete e la vivete tutti i giorni, però. La viviamo tutti i giorni, ma direi da tanti, tanti decenni, no? Per cui diciamo che quando siamo sotto, sono del mobili di Milano, ci accorgiamo che attorno a noi si crea una tensione positiva straordinaria. Il filmato stesso l'ha dimostrato. Pensiamo in questo momento quanti professionisti, quanti artigiani stanno dando eh, la, loro, la loro genialità, no? la loro carica dinamica, no? quanti di loro cercano di dare l'estro per cercare di avere durante il Salone del Mobile di Milano un grande successo, loro e di conseguenza anche il salone, anche il salone del mobile. Io dico che eh, in qualche modo in Italia siamo tutti un po' dei piccoli Leonardo, no? d'altronde abbiamo... Che, avuto... E così anticipiamo una storia che poi racconteremo, perché Leonardo sì. è importante per voi come Molto, punto di riferimento. Sì, sì, sì, credo che sia veramente importante. D'altronde, come diceva anche lei, eh, le nostre persone, le nostre aziende sono nate sotto l'ombra del Duomo, no? sotto le architetture di Venezia, sotto la bellezza di Firenze, la cultura di Roma, la terra di Napoli, cioè noi siamo tutti figli di, queste, di questi luoghi, di questi luoghi, di queste persone che pensiamo anche a Michelangelo, eh, a Raffaello, pensiamo, no? Io credo che negli anni si è stratificato, nei secoli, eh, questa cosa all'interno, dandoci un DNA, perché ormai siamo riconosciuti a tutti, con tutti i nostri presi e difetti, che abbiamo il DNA del bello. Il bello è una cosa, credo, che ci fa conquistare il mondo. Ma se pensiamo a tutti i nostri maestri all'interno delle nostre aziende, che si mettono giù per poter eh, riuscire a trovare una soluzione a quelle che i progettisti riusciano a Sai che lei sta dicendo una cosa molto importante, perché io sento spesso parlare della cultura del nostro paese e il riferimento automatico è a quello che noi consideriamo i canoni culturali. E poi molte meno persone invece tengono conto che la cultura del nostro paese è esattamente anche questa cosa, è quella che si sviluppa nel lavoro di tutti i giorni, per esempio nel rapporto tra voi, le imprese e i designers. Ecco appunto, pensiamo, eh, tante volte io mi sono accorto che, nonostante noi usiamo designer di fama mondiale, eh, l'artigiano che riesce a creare quel pezzo con la sua passione, col suo amore, con la sua volontà, anzi, che riesce a trasferire nel pezzo questa sensazione, e alla fine ci sono dei progettisti che riconoscono che queste cose sono venute fuori ancora con più bellezza di quello che loro l'avevano progettata, proprio perché dentro ci hanno messo tutto quello che avevano, una ricchezza che da noi si tramanda da secoli, la presentiamo solo nel mobile. Eh, infatti, il salone <ride> è, è centrale, a parte che ci sarà appunto questa installazione che raccoglie tutte queste storie, perché mettere insieme 62 imprese italiane a raccontarsi <ride> non è banale. È ecco. una bella operazione. Però il salone, eh, per, anche per voi, ce lo diceva l'architetto De Lucchi, anche per voi il salone è centrale rispetto all'anno. Ma è evidentemente è naturale, non ripetere, l'azienda lavora tutto l'anno, è l'apice, il salone di sforzi, di ricerche eh, che sono state fatte, ma non solo durante l'anno, perché tante volte per fare un modello ci si mette due, tre anni, perché una ricerca tecnologica non ti permette di arrivare e di coprire quella soluzione come vorresti, perché poi sappiamo che da questi, no, eh, in questi prodotti c'è il destino delle aziende e quindi diventa una cosa veramente importante, ormai tutto il mondo ci guarda e ci giudica, perciò ognuno di noi prima di presentarsi fa una fatica, magari si presenta l'anno successivo, però, però noi, come si deve? Eh, mi scusi, l'architetto De Lucchi, cerchiamo sempre di presentarci <ride> in, in maniera definitiva, non proprio. <ride> Eccola lì la dialettica. <ride> Poi sempre migliorabile, d'accordo. <ride> certo, Beh, quindi insomma a tutte le aziende, a tutti voi un grande in bocca al lupo e eh, questo racconto lo vedremo anche al Salone. Grazie per Io volevo chiudere Prego. solo dicendo una cosa, che a parere mio noi non siamo più di fronte al Salone del mobile di Milano, noi siamo arrivati ad essere il Salone Mondiale dell'arredamento. Questo ci tengo a sottolineare perché credo che sia una realtà. Proposta di evoluzione anche <ride> di denominazioni. Grazie Presidente.